Benvenuti a questo nuovo appuntamento di informazione fiscale per fare il punto sulle scadenze fiscali del mese di febbraio 2023. Ad aprire le danze il primo febbraio è stata la dichiarazione IVA 2023 in un appuntamento che non può essere definito una vera e propria scadenza. Dall'inizio del mese si può trasmettere telematicamente il nuovo modello all'Agenzia delle Entrate con riferimento all'anno d'imposta 2022. L'adempimento riguarda le partite IVA con obbligo di invio e il termine è fissato al 2 maggio prossimo. Il 16 febbraio puntuali sono in programma gli adempimenti periodici IVA, IRPEF e IMSS. L'appuntamento fisso con il fisco dei sostituti d'imposta riguarda il versamento IRPEF relativo alle ritenute alla fonte a titolo di acconto effettuate dai sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente assimilati corrisposti nel mese precedente, comprensivo di addizionali comunali e regionali, e sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nello stesso periodo indicato. Il versamento IVA relativo al mese di gennaio 2023 per i contribuenti con liquidazione mensile e il versamento dei contributi IMSS dovuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte nel mese scorso. Il 27 febbraio è il turno dell'invio degli elenchi Intrastat. L'ordinaria scadenza prevista per il 25 del mese slitta di due giorni dal momento che cade nel fine settimana. Sono interessati dal termine per la comunicazione dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE esclusivamente gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Il 28 febbraio è una vera e propria data da Bollino Rosso. Nell'ultimo giorno del mese è fissata la scadenza della comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2022, le cosiddette LIPE. L'adempimento può essere evitato con la compilazione e l'invio del quadro VP della dichiarazione IVA 2023 relativa al periodo d'imposta 2022. Lo stesso giorno è in programma il termine per la riduzione dei contributi INPS per i contribuenti in regime forfettario. Per ottenere l'aliquota agevolata al 35% i soggetti in questione dovranno accedere al cassetto previdenziale artigiani e commercianti e compilare l'apposito modulo disponibile nell'area riservata del portale dell'IMS. Il 28 febbraio è anche il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Il periodo di riferimento per le operazioni da prendere in considerazione è il quarto trimestre del 2022. Infine il nuovo termine che si inserisce nel mese in corso è quello per la presentazione delle domande del bonus acqua potabile 2023. Dovranno presentare le istanze attraverso l'apposita procedura telematica i contribuenti che hanno sostenuto spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento o addizione di anidride carbonica nel corso dello scorso anno 2022. Questa dunque è la panoramica degli adempimenti del mese di febbraio 2023. Per ulteriori informazioni e maggiori approfondimenti potete fare riferimento all'articolo di informazione fiscale che trovate nel link all'interno della descrizione.